Io mi chiamo Alessandro Mazzei, sono un ricercatore del Dipartimento di Informatica e sono stato invitato qua a Vistori per parlare di un progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi anni che riguarda la traduzione automatica da italiano a lingua dei segni italiani è un progetto che ci ha impegnato molto io oggi ho cercato di far capire il perché ci sono una serie di difficoltà nella traduzione automatica è un sogno ambizioso che la fantascienza aveva anticipato già nei primi film degli anni sessanta ma che oggigiorno sembra quasi realizzabile Beh, per alcune lingue l'italiano l'inglese siamo abbastanza vicini ad una vera completa traduzione automatica ma per altre come le lingue segnate la cosa è molto più difficile per una serie di motivi che ho cercato di spiegare il motivo forse più importante è che ad esempio le lingue dei segni non si possono scrivere quindi anche mettere in un file una frase in una lingua dei segni è molto complicato tutto questo diciamo è, ha portato che mh, delle difficoltà nei nostri progetti, comunque oggi ho fatto vedere quali sono gli approcci che abbiamo, che abbiamo impiegato e perché eh, io penso che siamo sulla strada giusta per, per arrivare ad un, a dei sistemi che, sia, che permettano di rendere più accessibili i testi nelle, alle persone sorde. Grazie.